Ciao! Allora, ebbene sì, stranamente ho fatto shopping e questa volta, non se avete visto l'anteprima, ma bottega verde! Cioè la busta che è più grande di me. Quindi, adesso vi faccio vedere tutto quanto. Che alla fine adesso tiro fuori e vi mostro con scontrino alla mano. Alla fine, guardando bene tutte le promozioni, tutte le varie offerte, le cartoline che arrivano a casa, gli sms, le promozioni e tutto quanto, si possono trovare delle cose interessanti. Ora ve le mostro. Allora, prima di tutto partiamo con crema mani al pepe rosa, questa da 75 ml. Prezzo di listino sarebbe 12,99 Scontate i 9 euro, quindi l'ho pagata 3,99 euro. Ed era una cartolina combinata con, eccolo qui, balsamo labbra della vaniglia nera. Questo qui, che tanto devo aprire quindi, Eccolo il balsamo labbra classico. Che veniva 9,99 euro, sconto di 8,99 euro. Quindi l'ho pagato un euro. Perché? Perché c'era la combo di una crema mani e un balsamo labbra a 4,90€. Quindi li ho pagate così. Poi andiamo avanti perché c'era un'altra promozione interessante, ma adesso ve la mostro perché sono anche prodotti nuovi. Allora, terra compatta abbronzante con estratto di camellia e vitamina E. Questa qui che adesso la apro. Questa 8 grammi, il colore è il nocciola. Che è il più chiaro comunque sia, intanto vediamo il prezzo. Eh, qua veniva 17,99 con uno sconto di 12,99 pagata 5 euro. 5 euro tondi ed è questa qui. Bella la confezione, molto bella. Ok, con lo specchio e questa. appena un po' di colore appena appena un po' di colore è bella mi piace soprattutto appena appena si vede mi può piacere adesso comunque la testerò e questa qui è opaca ovviamente e quindi abbiamo detto che l'ho pagata 5 euro la mettiamo via perché la testerò poi dopo fondotinta questo fondotinta no transfer con estratto di orchidea e vitamina E no transfer foundation ok questo qui che è 30 ml, è nel colore 02 beige, oltretutto era l'ultimo, subito sembrava che non ci fosse in espositore, poi la ragazza me l'ha trovato, l'ultimo, fondotinta, vediamo lo scontrino, 21,99, scontato di 16,99, pagato 5 euro, tondi, questo qui, questo lo proverò a breve, vediamo, esatto, mi ricordavo bene, di essere in no transfer e noi testeremo questo certo che asciuga velocemente e poi si fonde perfettamente con la pelle quindi è proprio il colore giusto poi dopo altra cosa aspettate che asciuga il fondotinta altra cosa eccolo qua questo è il primer fissante per ombretto con estratti di papaya e mirtillo nero tenuta impeccabile questo qui che è un 10 ml adesso intanto lo apriamo e guardiamo lo scontrino 15,99 scontato di 10,99 l'ho pagato 5 euro questo qui lo lascio fuori dopo perché lo inizio a provare subito applicatore pratico mm, profumo molto profumato una volta applicato risulta invisibile asciuga velocemente questo sicuro lo proveremo anche questo come vi ho detto questo collo lascio fuori perché va subito nella beauty collection per provarlo allora perché avevo tre prodotti scontati con uno sconto così alto aspettate che li metto via per avere tre prodotti a 5 euro quindi con la cartolina e avevo in promozione questo set a Mm, vediamo se me lo ricordo, lo troverò mai? Sì, 2 euro l'ho trovato. Questo set, eccolo, è il nuovo Moringa Defense quindi è la nuova linea Moringa Defense che volevo provare. Quindi, adesso vi mostro i prodotti. quindi Ricordiamoci che è un 2,99 euro. Questo è quello per pelli da Mist o Grass. Bello anche il beauty, molto carino. E dentro abbiamo i tre prodotti che sono... Bello il beauty, molto grande dentro. Comunque i tre prodotti sono... Moringa Defense Crema Gel Viso Detox Illuminante Antirughe da 20 ml. Poi sempre 20 ml Moringa Defense Crema Notte Rinnovatrice. E un... 5 ml, sempre moringa d'effetto, crema contorno occhi, detox, e illuminante. Sono delle belle taglie perché comunque eh, 20 ml mi dura tanto, quindi posso usarlo tranquillamente per più di un mese e posso testarlo bene. Ha dei prezzi comunque sia cioè, super promozionali. Poi altri prodotti comunque sia, quei tre prodotti a 5 euro perché ha spesa minima di 15 euro per avere il, questo set. E, intanto ho preso super scontati avete visto dei prodotti nuovi che comunque posso provare e parlarvele con voi poi mi sembra di aver preso un ultimo prodotto ah sì, eccolo questo che è la novità mascara allunga ciglia con proteine della seta e vitamina E questa è una mini taglia infatti 5,5 ml costava 7,99 sconto di 6 euro l'ho pagato 1,99 euro abbiamo detto allunga ciglia vediamo mm, bello l'applicatore anche questo lo lascio fuori perché andrà in test subito e quindi lo proviamo allora dunque dunque dunque dunque scontrino alla fine a prezzo pieno questi prodotti sarebbero venuti 101,93 euro quindi davvero come sempre attenzione alle promozioni perché io ho pagato 24,97€ e oltretutto avevo anche un coupon per 20 punti in più sulla tessera così lo sconto ma ho sperato di farvi vedere i campioncini che abbiamo due di avena crema viso pelli delicate o sensibili due di questi e li proviamo. E poi mela verde lime, shampoo, questo che è fantastico, questo è fantastico, ve lo dico già adesso, lo sto provando ed è fantastico. E quindi fatemi sapere se vi è piaciuto questo video, se vi interessa qualche prodotto e quale volete che vi recensisco per prima. Poi la pochette è carina, mi sa che la metto in borsa subito direttamente. Fatemi sapere se vi è piaciuto il video e mi raccomando di mettermi un like, iscrivervi al canale ed cliccare anche sulla campanella così verrete avvisati ogni volta che carico un nuovo video. E alla prossima, ciao!